Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di rispettare gli altri. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente. È una scelta. Rispetta sempre i pedoni.